buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, era da un po' che non parlavamo delle gare di ciclocross da poco si è praticamente conclusa la stagione 2022-2023 diciamo che da quando c'è stato il mondiale a Doveride, io ero presente là direttamente nel campo a vedere cosa stava succedendo ma questa è un'altra storia, ve la racconterò dopo, verso fine video e hanno finito la stagione Vanate e Van Der Cool che sono, diciamo, i pilastri di questo sport da quando hanno finito loro la stagione è anche di conseguenza meno seguito c'è ancora qualche gara fino a fine febbraio all'incirca di X2 o Trophy di Super Prestige e dopo ne andiamo a parlare anche di questo, ma vediamo cosa è successo in questa stagione, soprattutto nel periodo di dicembre e gennaio, quando hanno corso questi due campioni. Ci eravamo lasciati ancora fino a fine novembre, quando Van der Poel rientrava alle gare e ovviamente vinceva, e nel mentre però sono successe tante cose, sono state tante gare e devo dire che secondo me è stata la stagione più bella di tutti gli anni proprio perché questi due campioni hanno stravolto questa specialità quando corrono loro è tutta un'altra cosa sia nel vederli che nel modo di correre eccetera eccetera ovviamente quando c'erano loro in gara se la giocavano loro due di mezzo ogni tanto ci andava Tom Pitcock che si è messo di mezzo tra i due che però non è riuscito a vincere quando c'erano loro. Ha vinto solo una gara, se non ricordo male, in questa stagione con la maglia di campione del mondo e poi non ha neanche fatto il mondiale assieme ai due. C'eravamo quindi lasciati ancora un po' di tempo fa, quando Van der Poel rientrava e vinceva, Van Aert non era ancora rientrato. La settimana dopo il rientro di Van der Poel è diventato che Van Aert a Dublino e cosa ha fatto? Ha vinto. Dietro di lui c'è stato Schbeck e Pitcock a Dublino. Una tappa di Coppa del Mondo nuova, un circuito inedito, tappa che verrà ricordata anche perché Van Aert è stato anche costretto ad inseguire perché nel corso del penultimo giro, se non ricordo male o terz'ultimo, in zona box gli è entrato uno straccio per pulire la bici all'interno della ruota e quindi si è dovuto fermare, cambiare bici e box. Tornando indietro, poi è rientrato nel gruppo davanti e poi ovviamente cosa ha fatto? Ha vinto. Dopo Dublino c'è stata la Coppa del Mondo in Val di Sole, questa volta c'era solo Van Der Vanderpool dei tre titani, si pensava tutti che poteva vincere tranquillamente e invece il percorso innevato della Val di Sole non gli è piaciuto moltissimo, era forse un po' troppo tecnico, sembrava che addirittura aveva paura di correre, infatti è arrivato ottavo, a vincere quella volta è stato Van Turenaut, che ha fatto anche lui una gran stagione, ha vinto il campionato europeo, ha vinto il campionato nazionale belga e abbiamo atteso ancora poco per rivederli combattere a Molle. A vincere è stato Van Aert davanti a Van Der Poel. Una cosa che ha caratterizzato questa stagione magari un po' anomala rispetto alle altre sono state tutte le vittorie che ha fatto Van Aert rispetto a Van Der Poel. Normalmente eravamo abituati a veder vincere praticamente sempre Van der Poel e Van Aert arriva secondo. Quest'anno è stato il contrario e proprio per questo Van Aert è arrivato come grande favorito al mondiale di Hoggerhead. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo anche nelle tappe Successive. Dopo la tappa di Moll vinta da Van Aert a gadere, vince Van Der Poel sempre davanti a Van Hart e Pitcock. Tutte queste gare che sono corse sempre lì lì. Sono state poche le volte che Van Aert è riuscito a fare la differenza rispetto a Van Der Poel. È stata proprio questa una delle cose molto interessanti di questa stagione. La tappa successiva a Zolder e quella di Genem, sono state anche qua da parnaggio di. Van Aert, che le ha praticamente dominate, a Dikem, gare che si corre di notte, secondo me è stata una delle gare più belle di stagione. Van Aert, Van e Pitcock se la sono battagliata per tutta la gara dal primo metro fino all'ultima. È stata una gara molto incerta che ha visto poi vincere Van Aert alla fine. E in quel periodo, che era il periodo natalizio, ci sono corse diverse gare dove tutti e tre, Van Hart, Van Poel e Pitcock hanno partecipato e ha vinto praticamente sempre Van Hart, a parte nella prova di Emeralds, che è stata la prova anche di casa per Van Hart. A vincere è stato Van der Poel anche a causa di una foratura, di un guasto che ha avuto Van Hart nel momento che Van der Poel stava attaccando. Quindi ha vinto ma quando è arrivato non ha neanche risultato perché addirittura ha chiesto scusa ai tifosi perché alla fine non è stata equa diciamo la vittoria proprio per questo guasto che ha avuto Van Aert durante l'ultimo giro quando Van Der Poel stava attaccando e per il resto delle gare a vincere poi è sempre stato Van Aert fino ad arrivare al 22 gennaio a Benin Room prova di Coppa del Mondo come tutte le altre gare Van Aert e Van Der Poel sono sempre stati di se la sono sempre giocata e proprio per questo questa stagione è stata spettacolare quindi mancavano giusto una decina di giorni al campionato del mondo a vincere è stato Van Der Poel con una lunghissima volata interessante vedere che poi la settimana dopo che è stata quella prima del mondiale non hanno corso assieme perché Van Aert ha preferito correre il sabato una prova di X2-Hoprofib e Van Der Poel invece ha preferito correre la prova di Coppa del Mondo a Besagnon. ovviamente tutti e due hanno vinto e proprio per questi la settimana prima il mondiale era ancora più incerto proprio perché Van Aert ha praticamente dominato la stagione perché ha ottenuto più vittorie di Van Der Poel ma nell'ultimo scontro ufficiale che hanno fatto il 22 gennaio a vincere per poco è stato Van Der Poel la settimana dopo non hanno più corso assieme però tutti e due hanno vinto quindi poi sono arrivati al mondiale con questo punto di domanda chi dei due aveva la condizione maggiore durante questa stagione un certo Sven si è lamentato dei due perché loro due tolgono praticamente il cachet delle gare a tutti gli altri corridori e cos'è il cachet che danno ai corridori? ogni prova quindi l'X2 o Trophy, tutti super prestiti, i circuiti più piccoli della Coppa del Mondo pagano il corridore per far sì che lui vada a correre questa gara quindi nelle gare dove dovevano pagare Van Der Poel, Van a e Pitcock, che lo ha leggermente più basso dei due, tutti gli altri corridori comunque andavano a correre e non percepivano questa somma. Perché si parla di vanate e van der Puglia all'incirca 16-20 mila euro a testa. Un corridore come Islevit, Van Turenal, che comunque va forte, un corridore come Schweck, ne percepiva circa 1.000-2.000. Poi su loro ho sperato una cifra abbastanza calda, però più o meno la proporzione è questa. E quindi Sven si è lamentato di questa cosa. C'è da dire che quando però si presentavano alle gare davano spettacolo e non a caso al campionato del mondo di Hoggeride c'erano fisicamente 40.000 persone se non ci fossero stati Van Arte e Van Der Poel dubito che un evento di questo genere aveva così tante persone paganti al suo interno e questo era più altro per sottolineare cosa stanno facendo questi due e quanto hanno anche fatto conoscere negli ultimi anni questa disciplina che fino a prima non era magari così tanto vista e detto questo però arriviamo al giorno del Mondiale il Mondiale si corso a Hoggeride in olanda olanda col fine col belgio quella giornata c'erano effettivamente 40.000 persone adesso vi metto giusto qualche foto di quel giorno perché purtroppo non ho ripreso tantissimo e la cosa bella è che quando passavano loro anche nei giri di prova c'era un boato di tutto il pubblico questo per sottolineare il peso che hanno questi due personaggi in questa disciplina <ride> e altra cosa, gli altri corridori riuscivamo anche a vederli da vicino perché bastava camminare nel vialone, dove c'erano praticamente tutte le nazioni per avvicinarsi a Ventura Nau che si scaldava, Iserbit e tutti gli altri corridori senza problemi e invece Van Art e Van Der Poel erano nascosti perché molto probabilmente se erano nella stessa posizione sarebbero stati circondati da gente infatti Van Aert era in parte ad una chiesa e non si riusciva ad andare all'interno qua vi lascio giusto una foto di lui che si scalda e si vedeva ben poco Vanderpool invece era ancora più nascosto molto probabilmente perché correva in casa e gli avranno sicuramente riservato un posto donore per scaldarsi e non farsi vedere da tutti e oltre a questo per mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione è stata una gara combattuta fin dal primo giro perché Van Der Poel che poi è andato a vincere, si è messo davanti a fare il suo ritmo già dal primo giro e ha messo fin da subito in difficoltà banale. Arrivati all'ultimo giro, penso che avete visto tutto quello che è successo, arrivati sull'ultimo strappo.